Ciao ragazzi, ciao a tutte e a tutti come state? Spero bene allora, nuovo video che è anche oggi finalmente, e vai allora, dunque finalmente sto riuscendo a registrare altri video si, sì, lo so che è da un bel po' che non registro, ma non mi pare perché ho registrato ieri, quindi oggi sto riregistrando altri video non è make up ma è tanto per parlare un po' con voi e e nulla mi piace registrare questi video così chi è che ricci aspettate guarda se sta registrando si sta registrando ok e nel frattempo metto anche se trovo da una parte qui questo ok così controllo se ho messo il tasterino dove è il tasterino ho toccato un tasto che mi permette di capire se sto se mi sta togliendo la registrazione o meno comunque niente ragazzi questa era solo per dirvi che sto registrando con un telefonino semplice iphone 7 e, quindi nulla se volete sapere che cosa sto cosa voglio parlare vi voglio parlare innanzitutto che ehm, allora, ieri sono andata a Sassari, so che non avete visto nulla di Sassari, ma purtroppo non ho potuto riprendere nulla in taxi, o quasi nulla se non che a me, perché se non che a me, vabbè, se non a me, se non a me, perché eh, purtroppo non, non ho potuto riprendere basta a me, quindi ho voluto solo riprendere a me e così ho fatto, lo so, lo so, il video era muto perché non potevo parlare neanche al telefonino, perché stavo in discussione con mia nonna non so voi direte ma adesso che senso ha registrare un video visto che non puoi parlare avete ragione però io ho voluto fare un video vlog e poi aggiornarvi quando tornavo a casa di com'era la situazione del, del come si dice aspettate un attimo che mi metto meglio ok ce la posso fare la sistema rivera Sì. E vi dicevo, eh, speriamo che eh, riesco a aggiornare le ragazze una volta tornata a casa, così sono tornata a casa. Vi ho fatto vedere anche l'outfit, col vestito bello bianco, con la, con la mantellina, che poi non è una mantella ma una giacchettina. Che di là alle mie spalle. E, il vestito è bellissimo, mi piaceva dire, vi ho fatto anche l'outfit, appunto. E, e l'outfit è bellissimo, quindi... Nulla ragazzi, mi piace molto il fatto che vi eh, ho fatto vedere l'outfit, eh, anche se ho, se ho silenziato il pezzo dove stavo riprendendo per, per mh, tornare a casa o anche per andare a Sassari, ma il resto non ho potuto riprendere null'altro, se non a me, che mi riprendevo per l'outfit, mi, mi filmavo, mi registravo l'outfit. Ho messo anche le stocco. sono ridefinite le sopracciglia, l'ho anche detto, scusate vi ho fatto ballare Ho ballato la telecamera, vabbè la, Le sopracciglia le ho rifatto e poi vi ho anche eh, fatto un semplice chignon Come potete ben vedere E nulla, ragazzi, questo era tutto Perché non sto ferma io? Perché non sto ferma? Bah, vabbè e niente, eh, era solo lì per vedere come sono, eh, com'era il mio essere status del mio stomaco, non so oggi come sto parlando, non, non, mi, prendetemi per così per come sono, perché mi ho appena preso una camilla perché avevo un gran mal di testa, sperando che non mi torni, mettere corna perché speriamo che non mi torni, e vabbè, e niente, e quindi speriamo bene. My God, come è ok e niente quindi ehm, se questo video appunto vi è piaciuto io non l'ho detto prima ma mi dimentico sempre non perché non voglio i pollice in su e non voglio commenti ci mancherebbe potete pure commentare fatemi sapere a proposito subito quando volete voi ma io direi anche subito perché mi piace mi fa piacere molto eh, quando voi scrivete i commentini e il vostro affetto dolcissimo Un bacio <ride> E niente Scusate se all'inizio sono un po' In broncia Ma non sono abbronciata ragazzi <ride> Ci mancherebbe altro ragazzi E eh no E eh, sono così Sì non mi posso cambiare di carattere eh, Dipende da come sono ragazzi sono <ride> E nulla Quindi Che dire il controllo si sta registrando, si sì. Mi mandano una notifica grafica Telegram però almeno registra Quindi nulla ragazze Questo era tutto ehm, Vi faccio vedere un po' come gli ho letto Non so che l'avete già visto Ma ve lo faccio rivedere Aspettate un secondo Non stacco la registrazione Perché sennò non fa Aspettate un attimo Scusate come questo è eh, il letto così come lo vedete e questo dove stavo registrando io poco fa vedete già cioè, sì se vedete che c'è un computer lì perché sono riuscita finalmente a quasi a prendermi il mio amato e come si può dire non proprio amato ma ho un MacBook anche io finalmente ancora lo devo pagare però lo sto lo sto utilizzando tantissimo e direi anche una cosa è molto buona e mi piace tanto e lo, bravo, lo bramavo da tempo ed era ora finalmente di utilizzare un computer come si vede della MacBook Apple ok ragazzi e pol poi questo è mm, il mio letto appunto vabbè, qua c'è la dove io registro il mio cavalletto come potete ben vedere e, e niente, questo era tutto il mio cavalletto. Sì, cavalletto. Ciao, mio letto. Vabbè. Intanto non so dove ho messo qui. Vabbè. Qui il mio comodino. Qui c'è il mio santo preferito che è del padre Pio. Vedete? Ma non si vede una mazza. Vabbè. Ok. Ciao. E niente, ragazze mie. Belle. Già. Non so come farvi la foto, quindi farò una foto normale, semplice, ma non è facile per niente, mi fischio la foto, vabbè, nulla. Ora vi rimetto al mio posto e vediamo dopo. Anzi, vi sistemo se mi riesce da questa parte. Allora, ok, vi ritorno in postazione. Sempre che non riesco a fare danni nel frattempo. E come si accende? Se l'ho fatta fino a meno, dopo dei secoli. Okay. Bene, sì, bene. Sì, vi ho messo storte anche tra l'altro. Si vede? Speriamo di sì, che si veda. Boh, io non lo so se si vede o meno. Sì, sì, si sì, dovrebbe vedere qualcosa. Ah, un attimo solo. voglio provare a vedere se stacco un attimo stacco ecco qua ragazzi ho tolto la custodia perché altrimenti rimane con questa custodia non lo so perché ma ultimamente sto telefono con questa custodia non si vede granché bene quindi ho voluto fatti fare una prova a vedere se si vede bene Sì, ora si vede bene perfettamente vabbè poi proverò nel montaggio casomai vedrò di nel montaggio nel senso non taglio niente se taglio qualcosa la taglio, la taglio tanto perché non mi piace come ho messo alcune transazioni non transazioni alcuni momenti di noioso non lo so vabbè non mi voglio spiegare, tro... spiegare troppo perché non saprei come vabbè ci siamo capiti e nulla non so se lo monto da computer o da uh, cellulare da cellulare mm. niente bene ragazzi io ve lo ricordo di nuovo alla fine del video iscrivetevi se vi va attivate la campanella e commentate e seguitemi su tutti gli altri social un bacio ciao ciao ciao